Grazie a tutti della partecipazione. Il mio compito è provare, come diceva Giacomo, a introdurre il periodo che prepara la sessione di Livorno, il 19-20, e ci troviamo per l'ennesima volta a farlo online. Eh, quindi per voi la difficoltà di un seminario online che è molto dispersivo, per me la difficoltà di cercare di tenere una relazione che non faccio addormentare pur parlando di fronte a un computer, quindi non è esattamente un luogo dove di solito ti, ti emozioni. E come tutte le discussioni politico-storiche, va scelto un inizio che è convenzionale, perché evidentemente i processi storici non hanno un inizio, sono un continuo fluire di avvenimenti concatenati, però per ragioni di tempo sceglierò come inizio convenzionale di questa relazione l'estate del 19. Ovviamente per parlare di cosa succede nell'estate del 19 non si può non tenere presente cosa è successo prima, però come dicevo per brevità mi limito a dire questo, che va tenuto presente per capire dove siamo, eh, ovviamente che c'è stata la prima guerra mondiale, ovviamente che eh, l'Italia che esce dalla prima guerra mondiale è un paese produttivamente e economicamente, finanziariamente distrutto, che c'è una smobilitazione con centinaia di migliaia di lavoratori e di contadini che tornano a casa, mentre 600.000 sono morti durante la Prima Guerra Mondiale. Va tenuto presente, come diceva Lenin, che la rivoluzione eh, di cui parliamo oggi, la rivoluzione in generale, non è un singolo atto, ma è un processo. E da questo punto di vista, io credo sia giusto dire che in Italia c'è una strisciante guerra civile che va avanti perlomeno dal 1914, ci sono state delle mobilitazioni significative prima della prima guerra mondiale, eh, c'è stata la settimana rossa nel giugno del 1914, c'è uno stilicidio che non si ferma mai di eccidi da parte delle forze dell'ordine nelle campagne quando ci sono scioperi e in qualche modo le masse hanno trovato il modo di confliggere contro la prima guerra mondiale a modo loro. Eh, durante la prima guerra mondiale ci saranno 870.000 italiani denunciati eh, sotto le armi 400.000 per remitenza alla leva e 400.000 per atti di disfattismo di fatto se si vuole eh, guardare a Caporetto uno degli episodi più, più significativi della prima guerra mondiale bisogna ricordare che di fatto quello che avviene è un enorme eh, disfattismo all'interno delle trincee L'altra cosa che va ricordata per contestualizzare è che il partito socialista italiano ha mantenuto una posizione ambigua rispetto al resto della seconda internazionale. La seconda internazionale ha tradito nel 14, votando i crediti di guerra a partire dalla socialdemocrazia tedesca. Il partito socialista apparentemente arriva con una posizione più pulita, perché la posizione che ha preso rispetto alla prima guerra mondiale è né aderire né sabotare, una posizione apparentemente più pulita ma che in realtà ha fatto comunque una selezione all'interno del partito perché è chiaro che il programma, una parola d'ordine non è soltanto qualcosa di astratto che rimane sulla carta ti permette poi di sviluppare o non sviluppare una determinata azione e né aderire né sabotare è una posizione sicuramente non di adesione al conflitto ma comunque comoda perché evidentemente se scegli di sabotare un conflitto bellico devi di fatto agire in clandestinità, devi agire tra i soldati, devi organizzare la remitenza alla leva, devi andare incontro evidentemente alla eh, repressione. Ne aderire né sabotare fa sì che il partito socialista esca pulito dalla prima guerra mondiale, ma anche comodo. C'è un'intera corrente riformista legata alla democrazia borghese, eh, che esce dalla prima guerra mondiale tutto sommato senza aver dovuto senza essersi dovuta sporcare le mani né nel senso di adesione al conflitto ma nemmeno nel senso di organizzazione del suo boicottaggio e l'altra cosa che dobbiamo tenere presente è che la classe dominante italiana entra nella prima guerra mondiale profondamente divisa forse più divisa che da, eh, da, altre, da altre parti eh, lo stato borghese si renderà conto durante il Biennio Rosso di essere profondamente debole e di aver bisogno di eh, un corpo esterno dello squadrismo fascista per reprimere i lavoratori e i contadini. Ma perché parto dall'estate del 19? Perché nell'estate del 19 si dà eh, un moto significativo e spesso dimenticato, si parla spesso dell'occupazione delle fabbriche, ma nell'estate del 19 c'è il moto per, caro, per, il, per il caro vita, per il caro viveri. E dentro questo sommovimento che inizia a Forlì, tra l'altro se non mi ricordo male, e va avanti e poi si diffonde per tutto, eh, per tutto il settentrione, in particolare il centro, il centro nord, troviamo già tutti i campanelli d'allarme e tutte le caratteristiche che si trascineranno per tutto il cosiddetto Biennio Rosso. È un movimento spontaneo, dovuto appunto al, al caro viveri, all'aumento dei prezzi, però in questo movimento spontaneo è significativo cosa fanno le masse ed è significativa la reazione del Partito Socialista e della Camera del Lavoro. Di fatto vengono assaltati i negozi, si impone un calmiere in quasi tutte le cittadine del centro nord, i prezzi vengono ribassati, e vengono sequestrati i generi alimentari e portati alle Camere del Lavoro o ai consigli comunali, dove sono stati eletti già dei consiglieri socialisti. Addirittura, sia a Torino che a Bologna, sono i negozianti a consegnare le chiavi dei propri negozi alla Camera del Lavoro. Eh, di fatto siamo già di fronte a un accenno di dualismo di poteri, perché capite bene il fatto di considerare la Camera del Lavoro o i consigli dove sono presenti i socialisti come gli organi che devono riorganizzare addirittura la distribuzione alimentare e eh, occuparsi di camminare i prezzi e occuparsi di razionalizzare la distribuzione, di fatto significa già che si dà un'accezione di potere a questi organismi. Le masse, e questa è un po' la caratteristica di tutto il periodo, ma anche un po' poi di quello che è un processo rivoluzionario, indicano la via del potere, indicano la via del cambiamento radicale senza avere le formule teoriche, le formule politiche per definirle, sarebbe all'avanguardia politica eh, cogliere cosa c'è di confuso, spontaneo, spurio nel movimento delle masse e tradurlo in un movimento cosciente. Tutto il mondo socialista, anche il neonato ordine nuovo tra l'altro, eh, definisce questi episodi meri tumulti e di fatto eh, ci sono una serie di manifesti da parte della della CGL e eh, del PSI, che invitano a non dare vita a manifestazioni che sono eh, spontanee, che sono impreparate. Il tema della preparazione della rivoluzione inizia a emergere da questi movimenti un po' in tutte le correnti del socialismo, con una differenza che i riformisti massimalisti, e poi spiegherò che cosa sono, che cos'è questa corrente, usano il tema della preparazione della rivoluzione come scusa per rimandarla, sine die, senza un, un giorno definito. Per gli ordinovisti invece, mh, per coloro che si raggruppano attorno all'ordine nuovo e per coloro che si raggruppano attorno alla corrente di sinistra interna al Partito Socialista, che poi arriveremo a definire queste correnti, invece il tema della preparazione è serio e vedremo come proveranno ad uh, affrontarlo. Addirittura durante l'estate del 19 ci sarebbero anche due giornate di sciopero generale, il 20 e il 21 luglio sono indette due giornate per protestare contro i trattati di pace e per uh, solidarizzare con la neonata repubblica dei soviet. Ovviamente non ho citato tra i processi che preparano questo periodo la rivoluzione sovietica del 1917, ma va da sé che influenza tutto lo sviluppo politico in questo momento. Queste giornate cadono in mezzo ai eh, moti per il caro vita e sarebbe necessario, sarebbe anche facile collegarle a questi moti. Invece, invece sia il PSI che la CGL continuano eh, in qualche modo a dire che questo sciopero deve, avere solo, eh, deve essere solo un atto di natura dimostrativa. Però nell'estate del 19 troviamo altre due caratteristiche che poi ci porteremo dietro per tutto questo periodo. Lo Stato prende atto della propria debolezza. Tittoni, che è ministro degli esteri del, del periodo, eh, scrive una lunga lettera in cui si chiede come, avrebbe fatto, come avrebbero fatto le forze dell'ordine in piena smobilitazione post bellica a reprimere i tumulti se quei tumulti avessero deciso di provare eh, a trasformarsi in insurrezione. E allo stesso modo, un'altra caratteristica che iniziamo a trovare è lo scontento della piccola borghesia. La piccola borghesia, i commercianti, il ceto medio, ha osservato quello che è successo durante l'estate del 19. Come vi dicevo, addirittura sarebbe disponibile a farsi dirigere dal movimento operaio. I negozianti hanno portato le, proprie, le chiavi dei propri negozi alla Camera del Lavoro. Ma visto che alla fine niente viene fatto, niente viene previsto e che il tumulto passa senza nessun tipo di risultato evidentemente inizia a covare uno scontento da parte della piccola borghesia verso il movimento operaio. c'è una lettera di un negoziante eh, fiorentino che scrive direttamente al re, a Vittorio Emanuele e dice urgono provvedimenti energici e magari serve lo stato d'assedio perché il popolo diventato selvaggio prima ha voluto le otto ore e quindi il vivere è grazie. e così il buono soffre e il cattivo agisce senza che l'autorità intervenga. C'è una prima richiesta appunto dello stato d'assedio verso il popolo. Stato d'assedio che però non potrà essere portato avanti dalle forze dell'ordine che sono estremamente deboli. Non è un caso che sia proprio dopo i moti dell'estate del 19 che a Torino accelera incredibilmente il processo di formazione dei cosiddetti consigli di fabbrica. Nelle officine eh, metalmeccaniche, metallurgiche di allora esistevano le commissioni interne che erano nate all'inizio del febbraio del 19, sono commissioni elette in maniera informale, antidemocratica e che comprendono pochissimi lavoratori per officine che a volte contano centinaia se non migliaia di, eh, di aderenti. Ma a Torino è successo qualcosa di diverso, eh, un piccolo gruppo, dicevo, l'Ordine Nuovo, fondato da circa sette eh, compagni, è uscito con un giornale il primo maggio del 19, non sono compagni qualsiasi, ci troviamo dentro Gramsci, ci troviamo Tasca, ci troviamo Togliatti, eh, hanno dei ruoli dentro l'organizzazione socialista e, e hanno, in, hanno un, una intuizione, a dire la verità, sono estremamente eterogenei tra di loro e ci saranno degli scontri al proprio interno su questa intuizione. Sono usciti ad aprile con un articolo che si chiama Democrazia Operaia. Tutto l'ordine nuovo è basato sullo studio, anche estremamente intellettualoide se volete, del funzionamento dello Stato sovietico, nato in Russia nel 17. Ci sono articoli su come andrebbe riorganizzata la società, su come andrebbe riorganizzata l'economia. In questo articolo Democrazia Operaia si chiedono quali potrebbero essere gli istituti esistenti in Italia da cui potrebbero nascere i futuri, i futuri soviet. E si danno la risposta che questi istituti potrebbero nascere dalle commissioni interne, ovviamente democratizzate, cioè trasformate in consigli di fabbrica più ampi basati sulle elezioni di, dele di delegati di reparto è un'intuizione ma allo stesso tempo è quello che sta accadendo e che accade pesantemente dopo l'estate del, del 19 eh, il primo eh, consiglio di fabbrica importante eh, che quindi supera la commissione interna creando commissari eh, di reparto e poi un consiglio di fabbrica unificato nasce proprio alla, alla Fiat. Che cosa secondo me non coglie l'ordine nuovo in questa sua intuizione? Secondo me non coglie questo. Eh, per l'ordine nuovo la nascita dei eh, consigli di fabbrica è tutta interna a un dibattito che si sta dando nel mondo sindacale e nel partito socialista sull'organizzazione del futuro potere operaio. E in questo senso l'ordine nuovo risponde correttamente a questa intuizione ed è l'unica tendenza presente che prova a mettere in pratica questa necessità. Però allo stesso tempo, se si legge l'Ordine Nuovo, almeno fino alla primavera del 20, eh, non viene colto un punto. Questi consigli di fabbrica non stanno nascendo solo perché il movimento operaio ha bisogno di una forma più democratica ma anche perché si sta avvenendo uno scontro eh, continuo con le direzioni del movimento operai. In realtà c'è uno stilicidio di ehm, vertenze, di scioperi, dove si sta producendo una divaricazione tra la base operaia che si sta radicalizzando e la direzione della CGL e la direzione del PSI. Sono vertenze sui licenziamenti, sono vertenze sul cottimo, eh, sono... Eh, vertenze sulla stessa, eh, sullo stesso riconoscimento delle commissioni interne che portano a una serie di scioperi spontanei, disorganizzati, officina per officina, che vengono regolarmente ignorati o boicottati dalla CGL e su cui l'ordine nuovo non dice assolutamente nulla. Eppure c'è un legame chiaro tra questa radicalizzazione e la nascita dei consigli di fabbrica. Del resto, cosa sono i consigli di fabbrica? sono la possibilità da parte di tutti gli operai non sindacalizzati di votare i propri rappresentanti e tenete presente che questa è un'aberrazione per il movimento sindacale di allora perché si teorizzava che soltanto i sindacalizzati potessero esprimersi e potessero votare i propri rappresentanti i sindacati temono eh, questi consigli di fabbrica non tanto perché allargano la platea dei lavoratori, ma proprio perché nel frattempo ci sono questa serie di vertenze che non riescono più a controllare. L'ordine nuovo mh, appunto affronta la questione dei consigli di fabbrica, ma non dice nulla su queste vertenze. Addirittura la creazione dei consigli di fabbrica determina eh, una, um, eh, un congresso straordinario della Camera del Lavoro di Torino, quindi una crisi, perché sostanzialmente l'atteggiamento che ha l'ordine nuovo in questa prima fase è data dal fatto che i compagni che, hanno, che hanno creato questo giornale, pur avendo mh, questa enorme intuizione dei consigli di fabbrica eppure essendo riusciti di fatto a porsi come direzione del movimento dei consigli di fabbrica, si ritengono ancora parte del massimalismo. Nell'ottobre del 19 c'è infatti eh, il congresso del Partito Socialista e tutto l'ordine nuovo aderirà alla mozione principale. Eh, per dirla con le stesse parole degli ordinovisti, nel congresso del 19 a Bologna del Partito Socialista non c'è bisogno di creare un'opposizione interna perché il partito è già comunista. Quindi non sentono il bisogno di andare verso una differenziazione interna al partito. E questo si riflette in tutta la loro impostazione dei consigli di fabbrica. C'è un altro gruppo invece, che si riunisce attorno al soviet di Bordiga, che arriva eh, al congresso socialista dell'ottobre del 19 con un'idea totalmente opposta. Eh, Bordiga, se volete, ha un'altra intuizione, ha un'altra consapevolezza e cioè che il partito socialista è completamente incapace di portare avanti il processo eh, rivoluzionario, è completamente ipnotizzato dai riti eh, delle elezioni e della democrazia, eh, e della democrazia eh, parlamentare. E eh, individua due punti di attacco all'interno del dibattito del partito socialista. Eh, uno è proprio la questione elettorale e l'altra è la natura dei soviet e spinge la propria posizione in forma rigida fino all'estremo, nel senso che pone un problema corretto, cioè il rapporto tra il partito e l'elettoralismo, eh, individua evidentemente nell'elettoralismo nell uno dei problemi fondamentali che fanno sì che il partito non stia preparando in nessun modo la rivoluzione, ma per tagliare in qualche modo questo nodo si spinge appunto a incentrare tutta la propria posizione sul cosiddetto astensionismo rivoluzionario. Se si vuole una posizione esagerata e anche scorretta, però va anche detto che siamo proprio alla vigilia di grandi elezioni, quelle che si terranno nel novembre del 19, che questa posizione, per quanto scorretta, mette il dito direttamente nell'occhio, cioè che la macchina del partito, nonostante parli di rivoluzione, non fa che passare da un'elezione all'altra. E ogni qualvolta ci sono moti, come quelli appunto dell'estate del 19, l'unica cosa che il partito sa dire è quella che bisogna eh, rimandare e preparare la rivoluzione per non dar vita a una rivoluzione prematura e eh, impreparata. L'altro problema impostato da Bordiga è quello del rapporto con i soviet, e qua esagera ancora una volta una posizione, storce il bastone troppo da una parte. Quella di Bordiga è una posizione partitista, cioè sostanzialmente non c'è da preparare il dualismo di poteri non c'è da preparare i eh, consigli di fabbrica c'è da preparare il partito è il partito rivoluzionario quello che manca nella situazione e in qualche modo i soviet verranno dopo eh, quasi come se fossero emanazioni del partito stesso è una posizione che lo porta anche in contraddizione sì. con gli ordinobisti tra l'altro a torino la frazione di bordiga è presente e esprime il segretario della sezione torinese che perderà la maggioranza eh, proprio come conseguenza del fronte tra, ordino, tra ordinovisti e tra eh, gli altri eh, massimalisti eh, Gramsci dice correttamente che la posizione di Bordiga ehm, confonde la forma del movimento cioè i consigli di fabbrica con la gente dirigente del movimento, cioè il partito e questo in un certo senso è vero però Ripeto, dobbiamo anche contestualizzare la posizione di Bordiga perché per quanto sbagliata la posizione di Bordiga pone l'accento effettivamente su una mancanza, la mancanza della direzione e lo fa in un contesto, come ho spiegato, dove non mancano le lotte, lotte ce ne sono di tutti i tipi, se avessimo tempo e modo di metterci davanti una cartina si potrebbe eh, per ogni piccolo centro urbano presente in questo paese spiegare la quantità di insurrezioni locali che ci sono, ce n'è stata una per esempio nell'estate del 17 a Torino, che non ho citato prima, eh, a Torino di nuovo eh, nel dicembre del 19 c'è di fatto uno sciopero di due giorni che è quasi insurrezionale, in questo periodo nel paese basta una voce, basta una provocazione da parte delle forze dell'ordine, basta un licenziamento perché ci siano scioperi o movimenti che prendono Forme quasi eh, insurrezionali. In questo clima, porre l'accento in maniera così categorica sull'assenza del partito, quindi sull'assenza della direzione rivoluzionaria, significa per Bordiga porre l'assenza sul fatto che tutto questo movimento rischia di passare senza dar vita in realtà a nessun tipo di cambiamento rivoluzionario, come poi effettivamente arriverà. Dicevo che nell'ottobre del 19 c'è appunto il congresso del Partito Socialista, ma che cos'è il Partito Socialista in questo momento? Beh innanzitutto è un partito che è cresciuto enormemente. È, questa crescita è il risultato eh, della radicalizzazione, dello spostamento a sinistra su posizioni rivoluzionarie di larghe masse e del fatto che, come ho spiegato, il partito è uscito pulito dalla prima guerra mondiale. Il PSI passa da 24.000 iscritti nel 18 a 87.000 nel 1919 la CGL addirittura passa da 250.000 iscritti nel 1918 a un milione e mezzo nel 1919 però come dicevo prima non c'è stata nessuna selezione di quadri il partito eh, si basa soprattutto nelle città su un ceto medio che si sta che, che si trova spesso alla direzione del partito e che vede come unico orizzonte la parola, il verbo, il volantino, lo slogan, l'elezione, eh, mai l'azione e mai la preparazione della eh, rottura rivoluzionaria. Siamo in un altro periodo, siamo in un periodo in cui le masse non hanno ancora accumulato quello scetticismo verso i dirigenti delle organizzazioni operaie, per cui si sa che tanto... Se viene detta una cosa, poi tanto dopo tradiscono. Allora non era così. Un volantino con scritto faremo a breve la rivoluzione voleva dire che la rivoluzione sarebbe stata fatta a breve. Un manifesto dove si invitava a prepararsi alla rivoluzione voleva dire che la rivoluzione era veramente dietro alle porte. Per cui ogni, per, ogni parola pesa come un macigno. E se ho in qualche modo criticato l'Ordine Nuovo per non aver compreso la natura del partito nell'ottobre del 19, va anche detto che il partito socialista nell'ottobre del 19 vota l'adesione alla terza internazionale e il programma massimalista, la corrente massimalista si chiama così appunto perché sposa il programma massimo finale, cioè la rivoluzione, il programma del congresso del partito dell'ottobre del 19 è un programma eh, che parla di rivoluzione, di presa del potere violenta e che ammette le elezioni e la partecipazione elettorale solo come via per preparare l'abbattimento violento del, dello Stato eh, borghese. Queste sono le parole della corrente massimalista che è guidata da, eh, da Serrati. Eh, ma che cosa rappresenta in realtà il massimalismo? C'è una frase di Troskin scritti sull'Italia che credo sia significativa quando dice il proletariato eh, tende ad avere un'estrema fiducia e a legarsi alle organizzazioni che l'hanno formato eh, all'inizio. Eh, C'è un legame storico, decennale, tra il Partito Socialista e le masse. Eh, di conseguenza eh, i lavoratori, prima di abbandonare eh, quel partito, tendono a premere... Sulle, alle sue porte, iscrivendosi, partecipando, votandolo e spingendolo avanti. Questo determina una radicalizzazione interna, per cui di fatto nel partito, a Bologna, si presentano tre correnti. Quella di destra, del riformismo coerente, eh, dei dirigenti storici che non hanno nessun problema a dire che non vogliono la rivoluzione, se non come un processo graduale fatto di riforme. I massimalisti che sotto questa enorme spinta dei lavoratori devono usare una fraseologia rivoluzionaria e la piccolissima corrente di Bordiga che raccoglie appena 3.400 eh, eh, voti contro i eh, 48.000 dei eh, massimalisti che invece sulla base dell'astensionismo prova in qualche modo a iniziare a porre un cuneo che possa denunciare la mancanza di coerenza della direzione massimalista. Le elezioni del novembre del 19 sono un successo per il Partito Socialista. Vengono conquistati 156 deputati e 2.800 comuni. Quindi il tema elettorale che aveva posto Bordiga non è campatinaria, perché il partito si ritrova un gruppo parlamentare e soprattutto una quantità di consiglieri che di fatto dirigono l'attività del partito. Anche qua sarebbe bello poter prendere comune per comune e valutare l'azione dei socialisti. Di solito entrano in consiglio comunale, la prima cosa che viene approvata è una mozione di saluto alla Repubblica dei Soviet e eh, l'impegno a fare presto come in Russia. Poi basta. Con il risultato duplice che eh, il notabilato italiano il ceto medio, coloro che erano abituati a stare in consiglio comunale, ad esprimere gli amministratori, si sente provocato da questi ultimi arrivati eh, che entrano in consiglio comunale, che diventano deputati, eh, portati dai voti degli operai e dei contadini. Nelle elezioni del 19 fa capolino anche il Partito Popolare Italiano, eh, la futura poi quello che poi anni dopo diventerà, dopo la seconda guerra mondiale, la democrazia cristiana. È un tentativo da parte eh, del padronato italiano di creare un partito della democrazia borghese che tenga dentro il voto contadino e il proprietario terriero. Ma il Partito Popolare fallisce, ora non ho tempo di andare in, nei dettagli anche di questo, sostanzialmente perché... Non è tempo di democrazia borghese in Italia. Ben presto ci sarà un movimento di contadini e di coloni, di braccianti al nord e al centro. Al centro in Toscana, un movimento molto forte di coloni mezzadrilli. Dove allo stesso tavolo si troverà la controparte, il proprietario terriero e le leghe bianche, e tutti e due hanno in tasca la testa del Partito Popolare. Evidentemente lo scontro di classe smembra questo, eh, questo partito, che si troverà ad avere anche dei martiri del fascismo al proprio interno e contemporaneamente poi finirà in realtà per portare acqua al mulino del, del nascente eh, fascismo. Ed è proprio a Firenze, tra l'altro, che nell'ottobre del 19 si tiene anche il congresso dei, dei fasci, il primo congresso nazionale dei fasci dopo quello che si è tenuto eh, a Milano. Ehm, è ancora il fascismo in questo momento ancora una composizione eh, spuria con una fraseologia un po socialisteggiante un po no si basa su una serie di ex combattenti deve ammiccare all'impresa di dannunzio che ha occupato nel frattempo eh, fiume eh, deve definirsi anti imperialista e allo stesso tempo parteggiare per l'imperialismo italiano mussolini Così dice, basta teologi rossi e neri di tutte le chiese, il fascismo è antipartito e come tale può prendere spunto da qualsiasi partito, ma è contro tutti i partiti e contro tutti i principi. Di fatto l'unico principio su cui nasce il fascismo è Mussolini stesso, che è libero di cambiare posizione in qualsiasi momento. Però è significativa una cosa, le elezioni del 19, che come ho detto sono un grande successo per per i, eh, per i eh, scusate guardavo l'orologio per darmi una, una tempistica eh, che è un grande successo per le elezioni per, per i socialisti eh, è una sconfitta per i fascisti e nonostante questo Mussolini fa una eh, analisi molto lucida su dove stanno andando i socialisti dice che il loro rischio è che facciano nullismo fuori e cagnara dentro che non facciano la riforma, cioè non aderiscano nemmeno al governo, ma non tentino nemmeno la, eh, la rivoluzione. Ed è quello che avverrà. Torniamo a Torino e cerco di accelerare. Si stanno sviluppando i consigli di fabbrica e come dicevo, eh, l'Ordine Nuovo ha una grossa intuizione nello sviluppo dei consigli di fabbrica, ma allo stesso tempo... Eh, si perde in tutta una discussione con le burocrazie del movimento operaio se questi consigli debbano vedere o no l'eleggibilità dei lavoratori non organizzati. Eh, eh, si perdono in, dis in discussioni molto eh, dettagliate su come controllare la catena di montaggio, su come controllare il terrorismo, su come sviluppare la capacità di controllo dei lavoratori, però è evidente che... Eh, la borghesia non ha nessuna intenzione di farsi controllare come dicevo i consigli non nascono per così uno spunto democratico dei lavoratori ma perché ci sono vertenze in atto, lotte e perché i consigli sono la forma più radicale e più immediata per dirigere queste lotte e per dirigerle tra l'altro in alternativa alla direzione della CGL questi padroni l'hanno capito benissimo e non hanno intenzione di farsi controllare già nel novembre del 19 una delegazione di eh, padroni metalmeccanici, eh, va dal prefetto e dice che farà di tutto per stroncare i nascenti consigli, eh, i nascenti consigli di fabbrica. Ehm, il prefetto di Torino comunica al Ministero degli Interni, già nel novembre del 19, che per dichiarazioni fatte da alcuni principali industriali di questa città la Lega Industriale ha intenzione di iniziare subito dopo le elezioni politiche una lotta contro tutte le organizzazioni operaie ricorrendo, appena occasione si presenterà, alla serrata generale degli stabilimenti. E gli industriali hanno un piano. Hanno un piano che viene anticipato dall'onorevole Gino Olivetti, appunto, industriale, al convegno sulla questione dei consigli di fabbrica. Olivetti, De Benedetti Agnelli si presentano al prefetto annunciandogli la serrata imminente. Vengono eh, ammassate attorno a Torino, Torino 50.000 guardie regie, si aspetta solo la prima provocazione. E che avviene? Perché il 28 marzo a Torino c'è il cosiddetto sciopero delle lancette, siamo nel marzo del 20, i lavoratori si rifiutano eh, di applicare l'ora legale, che vedono come qualcosa che è stata introdotta durante la guerra. Vengono licenziati tre commissari interni, tre lavoratori, eh, e con in risposta a questo licenziamento inizia lo sciopero. Gli industriali non aspettavano altro, lo sciopero del resto era inevitabile eh, come eh, risposta alla, alla ritorsione, e questo dà via a un movimento che durerà fino ad aprile, eh, dove Torino viene assediata e dove c'è una fortissima. Una fortissima repressione. Proprio il 20-21 aprile si deve tenere il Consiglio nazionale del Partito Socialista a Torino, viene spostato a Milano. Gramsci dirà ironicamente che una città in preda allo sciopero generale sembrava poco adatta come teatro di discussioni socialiste. E il Partito Socialista, ma nemmeno la CGL, non solo si rifiuteranno di estendere il movimento torinese, ma addirittura verrà negata sull'avanti sull la possibilità di pubblicare il manifesto degli operai torinesi che chiedeva l'estensione del, del movimento. È uno shock e questo dà vita a un improvviso ripensamento, o improvviso che comunque stava già covando ma che diventa ufficiale, subito dopo questo movimento eh, in Gramsci. Scrive diverse cose importanti, scrive «La classe operaia torinese è stata sconfitta, tra le condizioni che hanno determinato la sconfitta è la cortezza di mente dei responsabili del movimento operaio italiano. La vasta offensiva capitalista fu minuziosamente preparata, senza che lo stato maggiore della classe operaia organizzata se ne accorgesse e se ne, preoccup e se ne, preoccup e se ne preoccupasse, e questa assenza delle centrali dell'organizzazione Divenne una condizione della lotta, un'arma tremenda in mano agli industriali. Bisogna coordinare Torino con le forze sindacali e rivoluzionarie di tutta Italia. Improvvisamente emerge il problema di creare una frazione interna al sindacato e interno al, eh, al partito. Ma ancora più significativo il testo che scrive e che viene pubblicato sull'ordine del nuovo e che poi diventa l'ordine del giorno approvato dalla sezione socialista di Torino, che si chiama Per il rinnovamento del partito socialista. Siamo ancora nel maggio del 20, ancora tutto aperto e tutto possibile, e scrive in questo testo eh, La fase attuale della lotta di classe in Italia è la fase che precede o la conquista del potere politico da parte del proletariato rivoluzionario, o una tremenda reazione da parte della classe proprietaria. Nessuna violenza sarà trascurata per soggiogare il proletariato industriale e agricolo. Si cercherà di spezzare inesorabilmente gli organismi di lotta politica della classe operaia, Partito Socialista, e di incorporare gli, or gli, or gli organi di resistenza economica negli ingranaggi dello Stato borghese. Il Partito Socialista assiste da spettatore allo svolgersi degli eventi, non ha mai un'opinione da esprimere. Dopo il Congresso di Bologna gli organismi centrali del partito avrebbero immediatamente dovuto iniziare a svolgere fino in fondo un'energica azione per rendere omogenea e coesa la compagine rivoluzionaria del partito. La sezione socialista, eh, scusate, la confusione che esisteva nel partito prima del congresso di Bologna e che poteva spiegarsi col regime di guerra non è sparita, ma si è anzi accresciuta in modo spaventoso. La sezione socialista torinese propone sulla base di queste considerazioni di promuovere un'intesa coi compagni che in tutte le sezioni vorranno costituirsi per discuterle e approvarle. Di fatto è un passaggio all'opposizione dentro il Partito Socialista e un avvicinamento alla corrente di Bordiga, che poi darà vita a quella frazione comunista dove Bordiga e il Soviet saranno in realtà egemoni e determinanti che darà poi vita alla scissione del gennaio 21 a Livorno. C'è poi però l'ultimo capitolo, l'ultima tappa di questo biennio rosso, la più importante, l'occupazione delle fabbriche, questa volta non a Torino, ma in tutta Italia. E l'occupazione delle fabbriche nasce un po' con lo stesso equivoco con cui erano nati i consigli di fabbrica a Torino, organo da una parte parasindacale e da un'altra parte potenziale organo del futuro potere operaio perché l'occupazione delle fabbriche nasce in seguito a, una, eh, a un contratto, contratto, a una lotta per il contratto nazionale dei metalmeccanici, quindi nasce tutto interno a una discussione sindacale. Eh, le richieste contrattuali dei metalmeccanici vedono una trattativa nel luglio, e in questa trattativa gli industriali seguono la stessa linea già seguita a Torino, dicono esplicitamente dopo la guerra noi gli industriali ci siamo calati fin troppo le brache ora tocca a voi ovviamente questo è finto si potrebbe ora dare tutti i dati di quanto sono aumentati i profitti durante la guerra però evidentemente c'è la determinazione da parte degli industriali di farla finita col movimento operaio la fioma sceglie la linea di minima resistenza non dichiara nemmeno sciopero eh, Decide una linea di lotta che apparentemente potrebbe sembrare furba, l'ostruzionismo, cioè rallentare i ritmi dentro le aziende, che in regime di cottimo, che era quello che esisteva allora, evidentemente era eh, una tattica che portava grosse perdite per gli industriali. Gli industriali non se lo fanno dire due volte, eh, portano avanti la serrata. Eh, chiudono le aziende, del resto lo avevano già fatto a Torino, che è stato il grande laboratorio di tutto questo, e i lavoratori di tutta risposta iniziano a occupare le aziende. Parte la Romeo a Milano, che poi negli anni futuri diventerà Alfa eh, Romeo, e il Corriere della Sera descrive una Milano eh, surreale, dove non gira una sola pattuglia di carabinieri, eh, non girano le forze dell'ordine, tutto sembra in mano ai lavoratori. Gli ingressi delle officine sono guardati da gruppi di operai eh, che si sono costituiti in guardie rosse. Quando un fornitore chiama la Fiat a Torino, gli, risponde, eh, gli rispondono gli operai che hanno occupato la fabbrica e rispondono, con chi parlo? Fiat Soviet. Qua risponde Fiat Soviet. È di fatto un movimento che guarda alla rivoluzione. Eppure in un mese di occupazione delle fabbriche quasi non c'è una sola sortita, niente è stato preparato, non ci sono coordinamenti cittadini, i lavoratori sono sepolti all'interno delle proprie stesse officine e Giolitti, che in quel momento è primo ministro, lo sa benissimo, tant'è che se ne va in villeggiatura a Bardonecchia e Agnelli va da lui tutto preoccupato, gli chiede di intervenire, Giulitti dice ma mh, come possiamo intervenire? Bombardiamo le fabbriche? Agnelli ci pensa un attimo e dice no, in effetti non è il caso. Eh, in realtà il movimento non finisce, si esaurisce letteralmente. Eh, a, si riunisce a Milano, eh, la, in qualche modo, il Consiglio Nazionale della CGL i dirigenti della CGL il 10-11 settembre sono disponibili a farsi da parte e a lasciare al Partito Socialista, la guida di un movimento che ormai è politico e insurrezionale. Eh, il Partito Socialista di fatto rifiuta, viene messa la rivoluzione ai voti, come, come, scrive, come scrive Spriano nel suo libro, eh, e di fatto vince la mozione della CGL che decide che non è all'ordine del giorno la trasformazione politica del movimento, ma semplicemente un accordo che istituisca e formalizzi il controllo operaio, le commissioni interne. E tra l'altro ci sarà un accordo con il governo Giolitti, eh, un accordo sindacalmente avanzato, vengono, eh, vengono riconosciute tante cose, vengono, viene riconosciuta eh, la riduzione d'orario, vengono riconosciute le commissioni interne, tutto sulla carta perché la verità è che niente di quello verrà mai applicato e qua vediamo una contraddizione storica come soprattutto se si parla di accordi sindacali stabilire che cosa sia una sconfitta o che cosa sia una vittoria non è mai dato da quello che si mette sulla carta ma dal contesto gli operai italiani escono a pezzi dall'occupazione delle fabbriche e infatti tempo tre mesi lo squadrismo in tutta Italia sarà notevolmente aumentato Dovrei anche parlare del movimento che si svolge nelle campagne, proprio nei mesi successivi all'occupazione delle fabbriche. È evidente che l'occupazione delle fabbriche e la sua sconfitta ha un duplice eh, effetto. Da, da un lato demoralizza i lavoratori, sono passati due anni, tutti hanno parlato di rivoluzione, nessuno l'ha portata avanti, nessuno ci crede più. E dall'altra parte però ha anche un effetto sulla piccola borghesia, Torniamo a quello che dicevo, la piccola borghesia vede tutto nel caos, ha bisogno di una direzione per uscire da questa situazione. Eh, L'occupazione delle fabbriche ha esaltato la piccola borghesia? No. È stato tutto bloccato per un mese, ma tutto su un contrasto tra lavoratori e, e grandi industriali. In questo movimento non è mai emersa una parola d'ordine che provasse a dare una soluzione all'impasse della società, che mettesse in pratica con un programma transitorio e con, un, e con una rottura rivoluzionaria lo slogan o socialismo o barbarie. E allora, se non c'è il socialismo, c'è la barbarie. La piccola borghesia sente che bisogna farla finita con questo caos e si dà disponibile economicamente, politicamente, socialmente all'avventura eh, fascista. Avventura in cui lo Stato gioca un ruolo nell'ottobre Parte una circolare dal Ministero degli Interni che invita a eh, tutti gli ufficiali di smobilitazione a prendere contatto con i fasci di combattimento ed aiutare a organizzare le squadracce e lo squadrismo che per il momento è poca cosa e si limita a qualche attentato dinamitardo o all'incendio di qualche eh, camera del lavoro. E, e nel giro di tre mesi veramente il sorgere dello squadrismo sarà impressionante per, per rapidità. Eh, si arriva così al gennaio del 21 e al congresso di Livorno eh, le posizioni che emergono da quel congresso credo saranno trattate meglio nella seconda parte io l'ho fatta troppo lunga rispetto a quello che era, il mio, quello che era la mia intenzione eh, iniziale eh, nel, nel luglio del 20 proprio mentre stava per iniziare il congresso di Livorno c'era stato il secondo congresso dell'internazionale comunista. D'Aragona, il segretario della CGL, Serrati, il segretario dei massimalisti, sono accolti dalle feste degli operai sovietici. Eh, L'internazionale comunista eh, accoglie questi dirigenti come rivoluzionari. Eh, il, il movimento di occupazione delle fabbriche eh, invece si porta dietro la scoperta di quanto sia distante, eh, di quanto siano distante le parole della direzione del Partito Socialista e i fatti. E da qua nascono, nascono già durante il secondo congresso, ma nascono i 21 punti dell'internazionale comunista, su cui adesso io non entro perché è una discussione che secondo me si può fare nella seconda parte. Questi 21 punti di fatto impongono a chiunque voglia aderire alla Terza Internazionale di cambiare il nome del partito, di rompere con i riformisti. Questo è un affronto per Serrati. Eh, per lui i riformisti italiani non sono da buttare fuori dal partito, possono tranquillamente rimanere lì perché non fanno danni. Questo ultimatismo con cui si arriva al congresso di Livorno paga? Mh, probabilmente no, perché il congresso di Livorno farà sì che la frazione comunista che esce, che dà vita al PC, in realtà non si porti dietro la grossa parte del partito né in termini di iscritti né in termini poi elettorali, eh, si porta dietro sì la gioventù eh, socialista e quindi c'è una sopravvalutazione della forza di questa differenziazione. Allo stesso tempo io credo vada capita una cosa, la terza internazionale parla all'interno di un'ascesa rivoluzionaria dove è necessario il più rapidamente possibile alzare la propria bandiera. Parla da un paese come l'Unione Sovietica, dove di fatto c'è una guerra civile in atto e dove i riformisti sono letteralmente dall'altra parte della barricata di una guerra civile, non di uno scherzo. Quindi l'ultimatismo con cui vengono prodotti i 21 punti è il risultato di questo contesto. Allo stesso tempo però vengono prodotti proprio in un momento in cui eh, grossa parte delle occasioni rivoluzionarie, vedi l'occupazione delle fabbriche in Italia, si sta esaurendo. Per cui questo determinerà che questo ultimatismo dovrà poi portare invece a una correzione di rotta nel, nel periodo successivo in cui si dovrà porre l'accento ai partiti comunisti che sono appena nati, al loro infantilismo e al non comprendere che bisognava trovare la via per aprirsi un, un ascolto e forme di unità con le basi dei partiti socialdemocratici. Ma questo credo che possa essere eventualmente trattato dopo.